ciao a tutti oggi prepareremo la torta alla nutella con cuore di panna il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 4 ore di raffreddamento in congelatore Gli ingredienti sono panna fresca zucchero nutella sciolta a bagnomaria o a microonde pavesini al cioccolato latte granella di nocciole aroma di vaniglia e latte condensato diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10, prendiamo lo zucchero sul fondo del boccale Posizioniamo la farfalla, versiamo la panna e l'aroma di vaniglia. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimbi. La panna è ben montata, adesso prendiamo una ciotola capiente e trasferiamo nella ciotola il latte condensato. Dal boccale rimuoviamo la farfalla e trasferiamo la panna nel contenitore. Amalgamiamo la panna al latte condensato con movimenti circolari dal basso verso l'alto. A questo punto andremo a comporre la torta. Avremo bisogno di uno stampo con apertura a cerniera del diametro da 20 cm, l'abbiamo rivestito con pellicola trasparente. bagniamo leggermente i pavesini nel latte e posizioniamoli sul fondo della tortiera adesso mettiamo il primo strato di crema dopo aver posizionato il primo strato di crema completiamo lo strato con la nutella Adesso procediamo con un altro strato di pavesini, sempre imbevuti leggermente nel latte. Completiamo con la crema. Completiamo decorando con la nutella. completiamo la torta con la granella di nocciole posizioniamo la torta in freezer per almeno 4 ore trascorsi il tempo rimuoviamo la torta dallo stampo e serviamo torta alla nutella con cuore di panna grazie e alla prossima ricetta